Pugliese eh, per la storia dell'antifascismo e dell'Italia Contemporanea e il professor Luigi Masella che eh, invece è stato a lungo ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento eh, di Studi Umanistici, ex Facoltà di Lettere e Filosofia e dirige la Fondazione Gramsci di Puglia. Eh, la volta scorsa appunto siamo entrati nel vivo parlando di Politica di Bagno e di come in qualche modo questa attività poi eh, fosse legata ahimè, al eh, tragico eh, omicidio del eh, 1921 dopo il comizio dell'esponente socialista di Conversano eh, presso la sezione socialista di, di Mona di Bari ed è curioso come in eh, qualche modo dopo quel, eh, quella tavola rotonda. Sul numero internazionale della scorsa settimana sia uscito proprio un profilo biografico di Divagno, eh, scritto da uno storico britannico, un italianista che si chiama John Foote. Eh, di cui mi sono permesso di fotocopiare appunto l'articolo che è a vostra disposizione. Quindi, in qualche modo, eh, in questo dibattito anche sul ritorno o meno del fascismo, la riscoperta eh, di queste figure di antifascisti, perché John Flood sta curando tutta una serie di profili biografici di antifascisti su internazionale, può essere un qualcosa che riporti eh, nuova vita a queste figure che non rimangono appunto nell'ambito degli studi eh, accademici, degli studi, degli studi storici, ma che possano prendere vita e diventare esempio eh, per, insomma, per tutti noi, per questa società. Dicevo che l'ultimo appuntamento di questa, almeno per quanto riguarda il tavolo di radonde, poi è questo è un altro workshop didattico, con, insomma, con grande anche tempismo, perché sembra che da domani le scuole e università chiudano, non è ancora ufficiale, però, insomma, un annuncio è stato già dato, quindi eh, non voglio naturalmente sottrarre spazio, insomma, Esempio, chi ne sa più di me eh, un piccolo accenno soltanto al fatto che eh, questo, questa tavola rotonda permette di eh, approfondire in qualche modo anche un'altra figura importante dell'antifascismo che è a quella di Giuseppe Di Vanni, ma di quella di Giuseppe Di Vittorio, che è stato un animatore appunto di quella resistenza no, alla l'assalto delle squadre fasciste col primo maggio 1922 il eh, vittorio massimo esponente forse del sindacalismo comunista in italia eh, formatosi politicamente proprio eh, nel primo decennio del novecento caratterizzato in Puglia dalle lotte agrarie come abbiamo visto anche parlando di Divagno nacque infatti nel 1892 a Cerignola, quasi coetaneo di Divagno giovane di tre anni, nacque da una famiglia di braccianti e iniziò con lui stesso l'attività bracciantile dall'età di sette anni praticamente, eh, in una società in cui eh, la proprietà terriera diciamo, era molto concentrata e la conduzione prevedeva un vero e proprio sfruttamento, se pensiamo solo nella durata di una giornata di lavoro era eh, di 12-13 ore a cui corrispondevano poi dei salari eh, naturalmente molto bassi. Eh, di Vittorio iniziò giovanissimo a frequentare la locale Lega contadina di Cemignola che eh, all'epoca contava circa 6.000 iscritti, quindi un'adesione possiamo dire che forse almeno in un primo tempo era più l'espressione eh, diciamo spontanea, elementare e istintiva nella condizione umana e sociale che non diciamo, un'adesione consapevole e cosciente ad una piattaforma, ad una eh, ideologia politica e programmatica. Eh, un tratto in comune eh, tra il di, di Vittorio sicuramente fu l'unitarismo, cioè la volontà eh, di operare in modo da non creare eh, fratture apprezzabili all'interno del movimento proletario e operare in modo da farsi promotori in più occasioni di battaglie comuni eh, con la Confederazione Generale del Lavoro o con le Camere del Lavoro Socialiste. Eh, di Vittorio mh, in gioventù aderì diciamo, alla frazione sindacalista rivoluzionaria no, del, del sindacato, all'USI che fu costituita nel novembre del 1912 e all'interno della quale entrò subito nel, eh, nel comitato Centrale. Però questo diciamo, è un tratto distintivo dell'attività politica di Vittorio anche poi eh, successivamente nel, nel secondo dopoguerra. Quindi... Eh, avere il senso della necessaria unità dei lavoratori, pur nel rispetto delle diverse caratterizzazioni ideologiche come elemento fondamentale per il successo ecco, del, delle loro morte. Negli anni successivi di Vittorio, salutiamo il nostro reo, il negli anni successivi Vittorio Anprio, il raggio della sua azione politica, fu segretario della Camera del Lavoro sindacalista di Migliunce e poi di quella unitaria di Bari, fino a quando eh, fu costretto ad espatriare a Lugano per aver eh, organizzato uno show eh, in solidarietà con la Settimana Rossa. No? Che, sono disordini scoppiati dal coma che si riverberarono anche in diverse città, italiane, tra cui Bari. No? Bari ebbe un esito tragico anche con delle vittime. No, Mi ricordo che Vito Lovraudio si chiamava, uno, di cui il professor Luzzi eh, ha scritto eh, in passato. Tornò in Italia a Cerignore a gennaio del 1915 e eh, fu partecipe, insomma, a in una all'interno del dibattito politico di quel periodo, quindi tra interventisti e neutralisti, di Vittorio, a differenza di Vivano, si schierò con un forte interventista, andò a portare in guerra con il prima sul Carso e, e poi in Trentino. Eh, nel primo dopoguerra riassunse la carica di segretario della Camera di lavoro, del Lavoro di Cerugnola e poi di fatto di quella, eh, di, quella di Bari. Eh, fu rinchiuso in carcere a Lucera per aver proclamato un sciopero regionale antifascista, da cui uscì soltanto grazie al fatto che nelle elezioni del maggio 1921 poi fu eletto una candidatura forse un po' protesta no? nelle file del, del Partito Socialista e poi fu uno degli animatori appunto della resistenza l'assalto fascista della Camera del Lavoro a Barilecchia, appunto il primo maggio del 1922. A questo punto io mi taccio e do la parola ai nostri ospiti, seguendo un criterio puramente alfabetico, cioè, oh, facciamo il no, capovolgiamo perché invece il criterio tematico diciamo, e do la parola a Luigi Massacra. Grazie. Sì, buonasera, eh, innanzitutto mi scuso se sarò o rapido o, o poco chiaro, quantomeno nell'eropio, e non per ragioni eh, di coronavirus, ma per ragioni odoriatriche, diciamo, eh, però sì, spero di, di farlo. Eh. Il tema che eh, devo affrontare, che mi è stato assegnato, è eh, quello relativo alla come una discussione sull'alleanza del lavoro, cioè un'operazione uh, che avviene, appunto, come diceva Imperato, nel 22, dopo di Valle, e che uh, si collega strettamente a, con uh, l'altro intervento diciamo, di Leuzzi diciamo, su Bari diciamo, e sulla Camera del Lavoro di Bari, perché Bari è una delle città dove eh, la reazione fascista, cioè, tutto, come dire, il fallimento, ora vedremo, diciamo, del progetto Alleanza del Lavoro, si scatena diciamo, in maniera violenta e, e dove eh, si assiste ad una reazione diciamo, antifascista altrettanto importante di grande. I due momenti sono perciò eh, collegati fra di loro e eh, come dire, alludono diciamo, ad un, un episodio, una vicenda, quella dell'Alleanza del Lavoro, forse meno conosciuta, ma altrettanto importante se non per le vicende poche, diciamo, di cui fu protagonista, per il livello di problemi diciamo, che fa emergere e che io vorrei porre come oggetto di discussione e di riflessione per eh, i caratteri diciamo, di questi problemi al di là di ogni belle età di attualizzazione. Per eh, titolare meglio diciamo, la cosa direi diciamo, come la storia dell'alleanza eh, del lavoro costituisca la manifestazione più lampante di un processo che potremmo definire diciamo, o delineare il processo di come collassa un sistema libero-democratico al di là delle operazioni modellistiche diciamo dei politologi quando nasce l'alleanza la, uh, del lavoro l'alleanza del lavoro nasce diciamo, i primi mesi del 22, quindi come dire, in una fase eh, di eh, sviluppo diciamo, ormai diciamo, dell'aggressione, dei processi di militarizzazione dello scontro eh, che vede al centro il, le squadre fasciste in un arco temporale che si conclude bene o male poveri, con il fallimento di quello che si chiama lo sciopero legalità, poi vedremo del eh, dell'estate, diciamo, del 22 e che segna, anche questo possiamo discutere, paradossalmente la sconfitta, diciamo, di un'ipotesi di alternativa democratica, paradossalmente prima ancora della Marche sul Roma, che abbiamo qualche mese dopo, nell'otto del 22. Che cosa è questa alleanza del lavoro? A ridosso, diciamo, del... Eh, dei livelli diciamo, di aggressione di eh, scontro che hanno caratterizzato eh, le vicende sociali, politiche italiane diciamo, tra il 20 e il 21, diciamo, soprattutto nel 21, no? eh, per iniziativa, diciamo, e quindi promossa inizialmente dal sindacato dei ferrovieri, che è un sindacato, come dire, in autonomo tra virgolette rispetto all'organizzazione della Confederazione Generale del Lavoro e che ha una tradizione combattiva molto forte, eh, per iniziativa diciamo, del sindacato ferrovieri viene proposta diciamo, la costituzione di quella che si chiamerà l'Alleanza del Lavoro, cioè un progetto di mettere insieme le varie componenti, le varie siti del costume. Le varie organizzazioni politiche e sindacali eh, legate al movimento dei lavoratori in funzione di una difesa diciamo, del lavoro e del sistema liberal democratico. Io qui diciamo, non esiste, eh, nonostante la richiesta che giustamente mi è stata rivolta di portare, di consigliare delle, delle degli strumenti bibliografici, non esiste una eh, ricostruzione libro, diciamo, un saggio complessivo. Diciamo, no? Ci sono capitoli e rapidi cenni dedicati in vari testi. Diciamo, no? e, eh, se noi leggiamo mh, la, la Costituzione dell'Alleanza del Lavoro, io fotocopiamo, se volete poi riprendete e distribuite queste fotocopie, eh, i rappresentanti dice, delle organizzazioni operaie che agiscono sul terreno della lotta di classe, quindi eh, inizialmente sono e, e, i sindacati legati come dire, alle organizzazioni della sinistra, a cui si aggiungeranno certi versi frange del mondo cattolico, premesso, bla bla bla eccetera, delibera di opporre alle forze coalizzate alle forze coalizzate eh, della reazione l'alleanza delle forze proletarie avendo di mira la restaurazione delle pubbliche libertà e del diritto comune unitamente alla difesa delle conquiste di carattere generale delle classi lavorative tanto sul terreno economico quanto sul terreno morale quindi, come dire, un'opzione unitaria. Uh, qual è la vicenda poi che mette in crisi diciamo, l'alleanza del lavoro questo progetto e con questo progetto come l'estremo tentativo diciamo, di opporsi in maniera organizzata al uh, nemico fascista, non all'avversario. Diciamo, no? Il dato è, se vogliamo, inizialmente, ma tardi. No? è un'organizzazione eh, di difesa diciamo, quando ormai come dire, il livello di eh, geografia militarizzata del fascismo è ormai abbastanza estesa e introduce un nodo, un problema diciamo, che chiama tutte le forze diciamo, legate al mondo del lavoro a confrontarsi e a, a dare una risposta più o meno drammatica, più o meno positiva Probabilmente in quel momento negativo. Cioè, un'alleanza del lavoro di questo tipo assume come dato nuovo il fatto che c'è una dimensione. Per usare il termine diciamo, di quel periodo, di proletariato, diciamo, no? organizzato, disperso in varie frazioni, in varie uh, organizzazioni che dal basso richiede una, una strumentazione unitaria per far fronte al, um, all'avversario fascista. Diciamo, no? eh, per dirla in termini eh, moderni, diciamo, no? però lì si produce un dato novecentesco per certi versi, eh, il nodo è il modo in cui questi vecchi partiti nati dentro lo Stato liberale anche lo stesso partito socialista diciamo, no? eh, devono fare i conti con una dimensione usando il termine e lo solleviamo attuale o, o, o di poco tempo fa di massa diciamo, del lavoro e della vita civile diciamo, dei lavoratori in che modo devono mettere insieme questi due elementi in che modo cioè, i partiti le correnti interne ai partiti le organizzazioni sindacali i movimenti istituzionalizzati devono incontrarsi per rispondere a questo dato nuovo nella storia del paese e nella storia europea c'è cioè una dimensione diciamo, di eh, come dire, risposta diciamo, in termini propositivi non solo in termini difensivi che come dire, viene dal basso e che domanda alle organizzazioni storiche di darsi una regolata, di ridefinirsi il rapporto a questo processo. Qual è? Questo è l'altro elemento, diciamo, rapido, scusatemi se sono rapido, la risposta di questa vicenda contenuta in pochi mesi ma che ha una Valenza o comunque consente di parlare, di discutere diciamo, a un livello molto più alto, secondo me, eh, qual è la risposta dei partiti e diciamo, del sindacato protagonista di quel tempo, cioè la Confederazione Generale del Lavoro. E il dato diciamo, che viene fuori diciamo, è quello diciamo, di una grande incertezza e di una grande confusione. Quali sono i partiti? Innanzitutto il Partito Socialista, che è il partito maggioritario diciamo, all'interno del mondo del lavoro, diciamo, no? ancorché sia eh, come dire, diviso e lacerato diciamo, tra la componente, qui ne, ne avranno parlato sicuramente, no? riformista e massimalista, durati e serrati, per fare due nomi esemplificativi e eh, dall'altro lato un partito comunista che è uscito da poco diciamo, è nato nel, nel 21 ma come dire, è di una debolezza estrema di una componente maggioritaria di un livello settario diciamo, che fa capo a Bordiga diciamo, no? e che come dire, eh, assume il problema della sconfessione dei traditori diciamo, da qualunque parte che si vengono come aste diciamo, della costruzione di una linea politica e c'è poi diciamo, il sindacato la cui maggioranza del gruppo dirigente è della, di orientamento riformista, se pensare il nome, di cioè, grande rilievo diciamo, è Bruno Pozzi Bruno Pozzi sarà poi diciamo, il protagonista uno dei tre protagonisti della ricostituzione del sindacato unitario nel 1944, prima di essere arrestato eh, dalla polizia nazista Roma stesso e fucilato nei dintorni di Roma, se ricordo, rapidamente. Eh? È evidente che rispetto ad un documento di questo tipo, come dire, non. Si può fingere che non esista e infatti un po' tutti sul piano come dire, formale sono d'accordo nella costruzione di un soggetto unitario. Il problema è il contenuto di questi accordi. Eh, il dato eh, che scandisce questa vicenda diciamo tra il febbraio dello 22 e il luglio diciamo, dello stesso anno è questo tipo. No? Sono abbastanza schematico, ripeto, poi dopo se vogliamo ne discutiamo. C'è cioè, la componente da un lato riformista, no? che è eh, di grande rilievo nella storia di questo paese. Basti pensare eh, come dire, che eh, nel 19 Turati. Eh, fa, fa a camera un discorso che rimane famoso diciamo, e a cui addirittura fa riferimento con gli atti nella relazione conclusiva al convegno ricostruire del 1945, che è cioè, intitolato Salvare l'Italia, che pone una serie di problemi eh, relativi alle modalità di ricostruzione del Paese con un programma articolato che tuttavia, per certi versi, come dire, sconda allora come dire, eh, i limiti di un ideologismo dire, secondo internazionalista, cioè indipendentemente dal problema del governo, diciamo, della ricostruzione, lega questi, questi eh, interventi alla eh, necessità come dire, di far crescere il capitalismo, perché dal capitalismo naturalmente verrà fuori il socialismo, che è come dire, la matrice perennemente, costantemente positivista di gran parte della storia del socialismo italiano, per certi versi. Ciò non toglie che affronti dei problemi di ricostruzione in maniera organica per la prima volta. All'interno diciamo, del dibattito, però, come la componente riformista dice, dice in maniera banale, uniamoci, però, come dire, evitiamo, teniamo fuori, cerchiamo di tenere fuori. Eh, dall'altro lato diciamo, all'interno del partito socialista poi ovviamente ciò che dice Turati è sconfessato banalizzo ovviamente da Serrati il quale dice invece non dobbiamo eh, contrapporci dobbiamo evitare diciamo, di eh, come dire, mh, collaborare con l'avversario borghese perché dobbiamo fare la rivoluzione tra virgolette come sta avvenendo il russo quindi l'unità sì però come dire senza postore c'è poi questa componente minoritaria diciamo ancora diciamo, che fa capo al PCD diciamo, si chiama così Partito Comunista d'Italia sezione dell'internazionale comunista in questo senso d'Italia diciamo che eh, come dire fa riferimento o dovrebbe fare riferimento agli orientamenti dell'internazionale che in quel periodo ha elaborato sia pure in una logica come dire ehm, anche qui settaria eh, estremistica diciamo, un eh, progetto una linea, una strategia che si chiama di fronte unico cioè la necessità di mettere insieme il proletariato magari come contrapponendosi però come dire, ai traditori riformisti, diciamo, togliendo ad essi la base sociale per dislocarla sul versante della rivoluzione e che comunque ipotizza un incontro tra i partiti diciamo, no? o comunque l'incontro con i partiti deve fare eh, deve, essere, deve far seguito a questa ricomposizione di un fronte proletario unico questo dato diciamo che sarebbe andato incontro a certe sollecitazioni provenienti da questo documento della Camera del Lavoro incontra però in Italia l'opposizione di Bobbini che è la componente più settaria all'interno ed è quella maggioritaria Diciamo, Gramsci, il gruppo ordinovista su cui poi come si discute eccetera allora contava perché niente, diciamo, era minoranza all'interno del partito eh, comunista d'Italia e Bordiglio dice sì va bene dobbiamo, anche qui banalizzo diciamo, gli interventi, dobbiamo eh, avviare un percorso unitario però questo percorso unitario dobbiamo starci attento perché ci sono quei traditori riformisti e invece dobbiamo utilizzare questo strumento per sconfessarli, per sbugiardarli come traditori del uh, proletariato. Diciamo. quindi come dire rilanciando eh, all'interno di un progetto in, in luce che ancora si sta mettendo in piedi le lacerazioni, i scontri che avvengono a livello di istituzioni politiche. E c'è poi, eh, c'è invece eh, la componente torinese, fondamentalmente, che fa capo, quella che, come dire, faceva capo. Eh, l'ordine nuovo continua, c'è la seconda parte, la seconda ondata edizione di Ordine Nuovo rispetto alla prima, e, e, come dire, però, come dire, l'ordine nuovo. Eh, Dopo l'occupazione delle fabbriche, come perde un po' di spinta, no? E, e intervengono, cioè, invece eh, togliati da un lato e Gramsci dall'altro, sono due punti di riferimento, saranno i punti di riferimento della fase successiva della storia di questo eh, partito, che è... eh? di questo partito che, eh, come dire, mh, pongono il problema, diciamo, guardate, però qui le, le, le, le citazioni rapide, diciamo, no, non fare, dice Togliatti, incontrare i partiti politici perché la incompatibilità dei loro programmi impedisce una comune qualsiasi azione ma creare un organismo che risponda effettivamente alla componente politica del proletariato facendo convergere le forze sul terreno dell'azione diretta sindacale con un effettivo impegno da parte di tutti tutto sommato senza stare a tirarla per la nuca, questa stessa cosa viene ripresa in maniera più articolata da Gramsci in un um, intervento Anonimo, l'alleanza del lavoro, è un intervento su questa istituzione, diciamo nel 22 sull'ordine nuovo. Il dato che caratterizza questo, è lungo, ve lo leggete se dopo vi passo la foto il dato che caratterizza questo mh, intervento è da un lato, il recepimento di questo elemento come dire unitario dal basso a cui ho fatto riferimento prima dall'altro con una logica mh, diciamo molto ordinovista e gramigiale per certi versi propone che nei singoli città, nei singoli luoghi in cui come dire, è presente il proletariato diciamo, il quadro dell'attenzione l'attenzione quindi molto più rivolta alla dimensione urbana rispetto alla dimensione contadina anche se questo non è evidenziato, di, diciamo, no, di mettere in piedi del, dei gruppi diciamo, di lavoro, diciamo, no, un sistema dice, di comitati locali eletti direttamente dalle masse organizzate nelle varie centrali sindacali. Solo la formazione di questo nuovo sistema organizzativo segnerà la fase storica del fronte unico proletario, cioè un'organizzazione che tenga messa insieme i livelli periferici delle istituzioni e come dire la dimensione locale di massa come base per la costruzione di qualcosa, di un'alleanza del lavoro, cioè di un'istituzione di tipo diverso. Tutto questo non basta diciamo no, e c'è anche l'altro dato che è quello dell'orientamento sindacale, che poi è l'orientamento prevalente, il sindacato, allora diciamo, è quello maggioritario la CGL, eh, CGL, diciamo, non c'era la Confederazione Generale del Lavoro, si chiamava così, poi diciamo, nel 1944 diventa Confederazione Generale Italiana del Lavoro, che è il sindacato più grosso, diciamo, era arrivato diciamo, subito dopo la guerra ad avere un, qualcosa come 2 milioni di iscritti, che è una cosa enorme diciamo, in quel periodo e che comunque comincia a doversi confrontare anche con istituzioni sindacali diverse, in primo luogo quelle cattoliche, nasce allora eh, soprattutto in alcune aree diciamo, settentrionali, nella Puglia diciamo, alcuni esperimenti che abbiamo nella zona di Angola, dove c'è uno dei parchi più combattenti diciamo, e eh, che dirige diciamo, gli stessi per certi versi i tentativi di occupazione delle terre, eh, la confederazione italiana del lavoro che è come dire la progenitrice per certi versi della confederazione italiana del sindacato italiano del, del lavoro diciamo del, del. quali sono i problemi che un organismo di questo tipo deve affrontare e che le contraddizioni che si trova ad affrontare e che secondo me sono di grande interesse Innanzitutto il livello dello scontro diciamo, che c'è stato, se vogliamo a partire dal fallimento, perché il fallimento c'è stato, dell'occupazione delle fabbriche nel 20, diciamo, dove eh, l'ipotesi diciamo, torinese di partire di lì per avviare un percorso di eh, generalizzazione diciamo, della mh, contrapposizione sociale diciamo, fallisce diciamo, no? e, quella forte eh, tendenza alla all'iscrizione comincia a cadere questo è il primo dato l'altro dato è che eh, un'alleanza del lavoro presuppone come dire, una, una dimensione nazionale di questo processo e alcuni esponenti cioè lo stesso, uno dei dirigenti giusti si chiama diciamo, del, eh, dell'alleanza del lavoro all'Alleanza del Lavoro guarda con interesse il accennato imperato di Vittorio, c'è diciamo, no? una componente sindacalista rivoluzionaria che aderisce anche a anarchica, diciamo, uno che per la prima volta, che per primo scrive sulla storia dell'Alleanza del Lavoro scriverà, sarà un anarchico, ma la testa, uno dei, dei, degli anarchici storici, diciamo, della storia dell'anarchia eh, italiana. Diciamo, no? E, e, e, questi problemi quali sono? Non sono solo quelli tradizionali, cioè operai e contadini, l'ordine diciamo, sul dualismo con cui diciamo, il movimento sindacale, <coughs> fino ad allora il movimento eh, operario, il partito socialista, si era confrontato, ma insomma, non, aveva, eh, non, solo non aveva risolto, ma non aveva ridefinito diciamo, un percorso diciamo, al punto che... Calveni se ne esce dal Partito Socialista, diciamo, no? eh, ma diciamo, nelle, nelle campagne non solo meridionali si era messo in moto un meccanismo diciamo, su cui cresce anche molta eh, consenso, direi, diciamo, non solo, eh, non solo eh, come dire, militarizzato, eh, determinato dal fatto che non c'è più soltanto l'agrario e il bracciale ma per effetto di una serie di, anche di interventi legislativi, il decreto Misocchi nel 17 dopo Caporetto eccetera eh, eh, la costituzione dell'opera nazionale Combattenni nel 19 si era messo in moto in molti casi un processo di formazione di piccola e media proprietà contadina che come dire, richiedeva una uh, come dire, politica, diciamo no, è diciamo, un po' diversa o chiedeva di essere dentro un percorso, un programma di trasformazioni più ampio e generale rispetto a quello a cui fatto fanno riferimento i partiti tradizionali. E se noi pensiamo che, eh, per rimanere in Puglia, eh, a Gioia del Colle diciamo, no? ci sarà un grande ciclo diciamo, di ma a scatenare lo scontro e a inseguire i braccianti sono non tanto gli agrari, ma sono i fittau, diciamo, no? che sono stretti tra la pressione degli agrari e la domanda salariale che viene dai braccianti, oltre che dai piccoli contadini affittuari e così via. Quindi un meccanismo, una frantumazione sociale che richiede un programma di ricomposizione diciamo, no? sociale e di ricomposizione a livello di programma politico. Questo è un nodo diciamo, che sta diciamo, nella consapevolezza di molti, ma rimane nella consapevolezza. L'altro dato che scandisce questa vicenda è che, come dire, crea problemi nell'adesione, nell diciamo, no? al di là dell'adesione a parole diciamo, all'alleanza del lavoro, è eh, il eh, fatto che la guerra aveva messo in moto un meccanismo di come riorganizzazione dell'assetto lavorativo, dei sistemi lavorativi nelle grandi fabbriche, eh, quello che chiamiamo l'organizzazione peloristica del lavoro, diciamo, nelle no, fabbriche eh, settentrionali, Torino soprattutto, a Fiat, ma Milano, Genova o anche in altre realtà periferiche o meno importanti. Che voleva dire questo? Che questi operari diciamo, no? avevano a che fare con problemi di eh, riorganizzazione del lavoro e di richiesta di livelli crescenti di produttività che mal si incontravano con un'organizzazione, cioè una visione dell'organizzazione del lavoro precedente. Per giunta diciamo, questo meccanismo faceva sì che questi operari difendessero diciamo, eh, eh, il lavoro no? eh, nel momento in cui con la crisi economica del 21, dopo il 19, dopo il 21 si assiste ad una fase non solo italiana di, di eh, blocco diciamo, della crescita economica, quindi di nuova crisi, diciamo, no? I livelli diciamo, di eh, Relativi al pagamento dei debiti di guerra, i processi di ricostruzione generale e così via, le difficoltà di avere prestiti dagli Stati Uniti, che invece richiedono eh, i prestiti che avevano fatto, mettono in crisi diciamo, quei tentativi di mettere in moto i sistemi economici, non solo italiani, il che vuol dire che in quella fase eh, c'è una domanda di domanda di lavoro che un'alleanza del lavoro deve tenere insieme, cioè deve tenere insieme, per dirla con termini odierni, occupati e disoccupati. L'altro dato che scandisce questa vicenda è che all'alleanza del lavoro ehm, aderiscono con più grande entusiasmo eh, una componente sindacalizzata giovanile una generazione diciamo, di giovani distinta dalla vecchia diciamo, no, che rivendica come dire, una partecipazione ad un progetto diciamo, no, che incontra ma non si esaurisce nel sistema, nella geografia politica diciamo, fino allora esistente. Non sono le sardine ma sono come dire, meccanismi interni al organizzazioni sindacali che pongono problemi di ridefinizione di un progetto, l'alleanza dell'altro. Tutto questo diciamo, provoca dibattiti, discussioni, diffidenze diciamo, nelle istituzioni storiche che poi formalmente aderiscono a questo progetto che perciò non va avanti no? o produce un risultato particolare, grammatico. Uh, tra giugno e luglio diciamo, a ridosso diciamo, di un incremento della, uh, della um, come dire, delle aggressioni diciamo, fasciste si avvia per iniziativa dei riformisti diciamo, innanzitutto diciamo, l'ipotesi di mettere in piedi uno sciopero generale con diffidenze paradossalmente iniziali da parte comunista che come dire, eh, pensano eh, diciamo ad un strumento eh, che è ancora acerbo rispetto ai livelli di disgregazione che si erano messi in piedi. Comunque, alla fine aderiscono alle varie sigle, che viene deciso da un comitato segreto, diciamo, perché il livello di eh, attacchi sono forti, diciamo, no? Composto da socialisti, comunisti, da Francia del mondo cattolico, del mondo cattolico perché il Partito Popolare che nasce nel 19, un partito già dall'inizio spaccato, tra diciamo, cioè una componente che come dire, tenderebbe a un rapporto con i socialisti e una componente fortemente conservatrice legata al Vaticano, che invece riafferma forme di integralismo antisocialista. nel 23, che l'anno dopo, scurso viene mandato via dall'Italia per iniziativa vaticana diciamo, non per iniziativa sulla base dell'avvio di accordi ed incontri che preluderanno con il 29 la conciliazione tra governo e, e, e fascisti no? tra Vaticano cioè, e governo fascista del cioè 23 ora um, questo uh, Ciò però diciamo, avrebbe dovuto essere, e dalla dimensione del livello di disgregazione finale diciamo, di questa vicenda, non solo, ma di questo sistema politico, avrebbe dovuto essere poi, come annunciato, una volta avviato un percorso di che cosa? Di centralizzazione dell'iniziativa, perché per fare uno sciopero generale c'è bisogno di un meccanismo centrale che diriga l'insieme. Ora si capisce perché.. Diciamo, non l'ho studiato io, faccio riferimento a, a ricerche, diciamo, no? eh, improvvisamente, diciamo, dopo questa decisione, compare il giorno dopo sul giornale Il lavoro di Genova la proclamazione di uno sciopero generale, che però non era stato ancora preparato, che si dice che come questo sciopero generale promosso dall'ESIL e dall'Alleanza del lavoro, e invece deve fare i conti con le iniziative periferiche delle singole camere del lavoro che ognuno per conto suo diciamo, mette in moto un meccanismo quindi il livello di frantumazione è consistente rispetto ovviamente al momento stesso in cui c'è questo annuncio ad un livello di estrema organizzazione aggressiva da parte del partito fascista che come dire, ovviamente centralizzato e organizzato attraverso i vari ras diciamo, di provincia procede subito all'attacco uh, all diciamo, di queste iniziative che tra l'altro uh, per uno sciopero generale, si chiama, e Turati lo definisce sciopero legalitario che inizialmente non prevede un periodo, una conclusione che ancora non è riuscita a dare l'indicazione di una conclusione e al di là della dimensione della difesa della legalità non ha come una, come dire, oggi diremmo una parola d'ordine, una linea, no? se non quella più generale della difesa diciamo, contro le aggressioni. Eh, il dato che viene fuori è una sconfitta dello sciopero legalitario a cui fa, che fa riferimento a questa istituzione dell'alleanza del lavoro, nel senso che dopo due o tre giorni lo sciopero si esaurisce, anche perché, l'altro dato che come dire, fa riflettere, che può essere oggetto di discussione, da un lato il livello di adesione rispetto agli alle, alle scioperi, alle partecipazioni operarie diciamo, no, degli anni precedenti è notevolmente più basso e le componenti, quelle che oggi chiameremo dei ceti cioè la piccola borghesia urbana, piegatizia, diciamo, la media borghesia eh, è tutta schierata dall'altra parte contro tra virgolette i sovversi diciamo, no? che vengono di fatto isolati, diciamo, no? non riescono a trovare quello che poi chiameremo un arco di alleanze più vaste all'interno del quale costruire un movimento, un'alleanza del lavoro no? e lo sciopero finisce, diciamo io qua, io poi quello provo um, una um, dichiarazione di Mussolini a metà luglio, quindi quando già il meccanismo si era messo in moto. Mussolini non era scemo. La, la massima confusione scrive, regna nel campo nemico, quindi il dato è la guerra, non è il campo nemico, non il navocito. Chi invoca l'ausilio del governo, chi minaccia lo sciopero generale, chi raccomanda l'attesa e la pazienza, non c'è una parola d'ordine, non c'è un piano. Ancora e sempre ci chiamano banditi canaglie, barbari, schiavisti briganti, venduti diciamo la regione però ce, eh, ce ne freghiamo voi stampate signori delle inutili parole ingiuriose. noi vi rispondiamo stanandovi politicamente e sindacalmente no, eh, le ossa con chirurgica inesorabilità la sanzione come dire, istituzionalizzata, diciamo no? Della, eh, della guerra civile e della vittoria cruenta cioè sul nemico, la tutta qui, diciamo, no? rispetto a diciamo, un'altra parte che non riesce a, a rispondere, diciamo, no? e eh, si chiude, diciamo. secondo me, finisce qui paradossalmente prima ancora della marcia su Roma e quindi della complicità come dire, manifesta, istituzionalizzata a livello più alto di eh, governo e fascismo, go fatta, che rifiuta assieme a Vittorio Emanuele III di proclamare un stato di assedio il 28 ottobre e quindi, come dire, sancisce diciamo, la inevitabilità di questa operazione, diciamo così, no? Mussolini non era certo, tant'è vero che non parteggia ma a Milano è pronto ad andare in Svizzera nel caso in cui la marcia fosse fallita, No? Vittorio Emanuele III sancisce invece questo dato e lo chiama e gli affida il primo governo di coalizione diciamo, no? a cui partecipano anche i componenti liberali sandre, eccetera, e popolari e che non è ancora legge. L'ipotesi diversa fallisce diciamo, e c'è un, viene riferito qui, una un, un, um, valutazione. Diciamo, di un comunista ungherese, diciamo, l'internazionale comunista, che vuol dire in quel periodo diciamo, esponenti funzionari che girano un po' dappertutto, che ha visto quanto era successo in Italia e dice quando, dopo il deplorevole scacco dello sciopero del 1 agosto del 22, divenne evidente che il proletariato rivoluzionario era incapace di una resistenza apprezzabile, e la critica è in primo luogo ovviamente al Partito Comunista, no? quando le squadre allargarono il campo della loro attività e raddoppiarono in crudeltà, si produsse una modificazione qualitativa della passività delle masse, che era aumentata progressivamente la passività, cioè non era la verità per finire la condizione delle violenze, alle quali erano esposte ad ogni istante le masse, erano pronte ad accettare qualsiasi via di uscita, anzi, avevano sete di una via di uscita. Cioè, finiamo, qui chiudiamo, basta e diciamo, no? Eh, che è come di qualcosa che allude a fenomeni più ampi diciamo, di quello che aveva all'inizio un fenomeno di collasso di un sistema politico, diciamo, no? Da questo punto di vista i politologi hanno molto lavorato al di là diciamo, della ricostruzione storica, come crolla un sistema politico di tipo liberal democratico. Diciamo, no? In una fase in cui sta mettendo in moto un processo di cambiamento profondo degli assetti sociali e istituzionali, in Italia ma da presso, diciamo, no? La risposta è, come dire, la debolezza. Diciamo, questo alleanza del lavoro e la ripresa di una violenza, di attacco diciamo, eh, organizzato diciamo, dello squadrismo nelle varie città. Diciamo, eh, la più grossa resistenza l'abbiamo a Parma dove muoiono una comunità di fascisti, c'è diciamo, uno scontro eh, armato diciamo, no? che la dice lunga sul sull'assenza o l'impossibilità o la difficoltà o l'incapacità di organizzare come parallelamente da, dall'altra parte uno scontro di quel tipo con i fascisti. La stessa cosa avviene a Bari, dove la resistenza, anche qui, anche diretta, eccetera diciamo, è di grande livello nella parivecchia. vecchia. Diciamo, no? la, la Camera del Lavoro allora era uh, all'inizio dell'ingresso diciamo, della parivecchia, vecchia, diciamo, adesso non c'è nemmeno più una targa che sarebbe pure cioè, eh, eh, che sarebbe giusto metterla, eh, eh, eh, eh, eh, metterla in evidenza no? quello che voglio dire è il dato diciamo, no? storicamente diciamo, è dal punto di vista della storia politica è, è, come dire, è giusto riflettere sui livelli come di, grandi, di grande rilievo morale diciamo, no? e capacità di resistenza di vari parmi eccetera eh, però l'altro lato è come dire, la sconfitta, diciamo, no? ineludibile. Diciamo, no? A Bari Tonio Leuzzi ne parlerà, diciamo, no? tutto scon lo scontro duro, diciamo, dove che vede non solo i fascisti, ma vede protagonisti questore e prefetto, diciamo, no? secondo l'orientamento generale diciamo, in quel periodo a favore dei fascisti, diciamo, no? quasi i fascisti diventano... Come dire, esecutori diciamo, di orientamenti governativi, che diciamo, no? cioè, è il massimo di concentrazione nei fatti tra i due livelli, diciamo, no? e quello scontro avviene a vari Io stavo pensando, diciamo, poi, come dire, odontogliatriamo l'emperito, diciamo, no? se si dovesse riflettere su un altro momento della storia di Bardo, su questo poi Tonio può dire molto. Eh, C'è stato prima, diciamo pare del 10, uno sciopero eh, degli Edini a Bari, diciamo, no? a ridosso, diciamo, il 10 agosto in generale eh, del giorno, allora, dei traslotti, diciamo, in no? un grosso sciopero che vede coinvolto non solo Bari Vecchio, ma l'intera gran parte della città, con, eh, come dire, adesioni, non solo dei manovali, degli operai, ma anche di pezzi consistenti di eh, ceto medio-medio-piccolo e i risultati diciamo, del partito socialista dal punto di vista elettorale crescono diciamo, in, in quel decennio, in quel quindicento diciamo, no? eh, e questo dato diciamo, scompare rispetto all'altro ugualmente glorioso ma che dice come lo scontro avviene dentro Barivecchia, cioè viene eh, isolato all'interno di una parte soltanto, non solo della società ma addirittura della struttura urbana della città. Da questo punto di vista, riprendendo un po' le cose che dicevo prima, mi è appasso che parlare dell'alleanza del lavoro possa fornire elementi di riflessione sul modo in cui, come dire, le incapacità di costruire le alleanze del lavoro eh, determinano comunque come il crollo di un sistema, non solo la vittoria del nemico e dell'avversario, ma il crollo totale di un sistema politico liberaldemocratico. democratico mm. Ho finito. per la sua puntuale relazione che mette in evidenza appunto come nei mesi veramente precedenti, quando ha preso il potere da parte di Mussolini, eh, ci fosse le divisioni all'interno diciamo della sinistra, politica sindacale, fosse, diventassero poi vera e propria entropia. No? Eh, mi sembra che L'alleanza del lavoro è un po' il sintomo di come alla fine alla sinistra, appunto, politica e sindacale, partiti, eccetera, eccetera eh, rimanesse soltanto una battaglia di retroguardia da fare, appunto, una battaglia di difesa no? dei diritti, delle libertà, eh, che poi forse è un fil rouge della storia della sinistra italiana anche, eh, non soltanto durante il fascismo, ma anche in età repubblicana. No? A un certo punto il partito comunista diventa quasi un elemento di difesa democratica, eh, ad esempio negli anni di Piombo, ma anche insomma, nei primissimi anni della Repubblica nel no? periodo più difficile della, eh, della ricostruzione. Eh, il quadro generale, appunto, tracciato dal professor Masen verrà approfondito a livello locale, fermandosi appunto su una vicenda di Bari appunto dell'assalto alla Camera del Lavoro da parte del professor il mio compito è essere agevolato, facilitato da questo quadro di carattere generale che mi ha fornito il professorato io sto riflettendo su quelle che comunque sono le difficoltà da parte degli insegnanti di presentare Diciamo, vicende un po' complesse su cui anche la, la storiografia eh, eh, non sempre è riuscita a delineare con chiarezza, quantomeno la storiografia politica, perché spesso, ad esempio, il quadro di carattere economico eh, generale eh, non viene richiamato in questa analisi. Eh, io stavo pensando alle famose lezioni sul fascismo di, di Fora eh, questa è un'indicazione che fa vedere diciamo, qual è che, eh, la crisi politica all'interno di una crisi molto, molto più vasta che ha anche accennato il professor Masella e che eh, determina diciamo, una situazione di permanente di paura ma anche di violenza e, e questo è un tema che, è, che ritorneremo spesso anche perché ci si pone l'interrogativo ma le istituzioni del tempo no? eh, per quanto riguarda il ministero degli interni, le prefetture, eh, i commissariati che si schierano apertamente con questa reazione, anche reazione di classe, e, eh, ma c'è da chiedersi la magistratura o la scuola, che certo perché poi la scuola non viene mai chiamata in causa eppure nel delitto di bagno la scuola ha un, un ruolo, un ruolo non secondario, perché gli assassini di bagno sono, sono gli studenti, addirittura studenti medi, sono studenti universitari. Ma magari possiamo ritornare anche su questo uh, aspetto. Sto indicando questi temi perché sono i temi su cui gli insegnanti si muovono. Diciamo. Ecco la violenza come si ha, alimenta in, tutto, in una fase storica complessa dopo il primo conflitto mondiale. E qui è importante richiamare il significato generale alleanza del lavoro. Eh, L'Alleanza del Lavoro è anche un tentativo di recuperare la frattura che si era determinata per dire, tra il Movimento Cavalli e Contadina e i cittadini. E nella situazione palese eh, un risultato viene raggiunto perché nell'alleanza del lavoro orientano a pieno titolo, ad esempio, i repubblicani di Piero Delfino in Pesce, che è un personaggio, un personaggio rilevante della vita politica dalla terra di Bari, è un personaggio diciamo, che è molto legato ai cibimenti, diciamo, alla, alla borghesia della, della città, ma nello stesso tempo oltre al, al partito repubblicano ci sono i cosiddetti arditi del popolo, anche questi legati alla al, al combattentismo democratico e anche il combattentismo democratico ha eh, una solida fisionomia ancora nella, eh, in Puglia. E a questo punto forse è, eh, è importante fare un passo indietro, cercare di capire eh, in questa situazione di crisi irreversibile, in questa situazione di fallimento dell'alleanza del lavoro a livello generale vedremo a le cose un pochino diverse perché ad esempio lo sciopero generale che dura addirittura tre giorni e sarà una brutta pagina per i fascisti perché non riusciranno voglio dire, a, sotto il profilo della violenza, sotto il profilo militare ad entrare in città vecchia, ma ebbero anche vita difficile nel ne quartiere un attimo perché c'erano i ferrovieri quando si parla di alleanza del lavoro le tre grandi forze erano la, la CGL senza la l'UG quindi sindacale italiana e i ferrovieri a Bari l'apertura la, la, la, dell'alleanza del lavoro fu consistente e, e tanto è vero che la mobilitazione dei fascisti fa di e addirittura entra in campo non solo la, la prefettura ma addirittura la marina militare ecco, addirittura l'esercito per, per risolvere la situazione ma è importante fare un passo indietro e cercare di capire ma che cosa era avvenuto nelle ultime elezioni del 1921 perché e nelle, in quelle elezioni si vedevano cambiamenti profondi della vita politica nazionale, ma anche della vita politica regionale della terra di Bari. perché il blocco nazionale riesce a captare tutta l'attenzione dei liberali e dei civili con l'eccezione della terra di Bari perché qui ci sono due personaggi che possiamo richiamarli eh, che tentano le, le mediazioni il primo la vita politica e di Giuseppe Di Vagno soprattutto nel, nel Partito Socialista è una personalità complessa di Vagno perché è un penalista noto perché difende eh, il bracciante contadini dalla reazione a radio nelle aule dei tribunali ma anche nelle piazze, però è un personaggio rilevante di, di quello che è tutto il sistema di organizzazione della vita politico-sociale, protagonista ad esempio dell'umanitaria, che nasce a Bari tra il 19, 20 e 21 e che ha una grande capacità di aggregazione per i, i temi che l'umanitaria affronta, ad esempio la lotta con l'analfabetismo e quindi l'orizzonte che non è solamente quello dello, dello scontro di classe, diciamo, ma una visione eh, politica in cui tenta le varie mediazioni tra le anime del Partito Socialista, eh, l'anima ma, massimalista, quella, quella eh, bordigliana, e e, diciamo Questo per quanto riguarda il fronte politico, tanto è vero che a sostegno delle posizioni diciamo, unitarie c'è proprio Salvemini che nelle elezioni del 1921, vi leggo un passo dopo aver assistito al fallimento di quello che è il combattentismo democratico. No, Salvemini eh, rivolge un appello al alla alla sinistra in particolare lungo alle forze eh, socialiste eh, dice Sabemini oggi io non ho altro mezzo per assistere utilmente alla classe lavoratrice della nostra regione se non lasciando il terreno libero all'azione all elettorale del partito socialista io rifiutando la candidatura non abbandono i miei elettori essi sanno che in questo momento in Puglia io considero la lista socialista ufficiale come il solo terreno di concentrazione possibile per tutti coloro che lavorano disinteressatamente all'elemento politico della classe lavoratrice eh, Salvemia aveva eh, intuito che la situazione del 21 è una situazione politica di grave crisi e che l'unità eh, l'unitarietà ecco Politica, rappresentava il punto di riferimento più importante, anche, soprattutto poi nella terra di Italia, in cui gli esponenti, ad esempio, del Partito Comunista d'Italia erano ex Mordivisti, eh, eh, eh, eh, Filippo D'Agostino e, e Rita Magliarotti, che eh, in questa fase, diciamo, eh, si chiudono nel mito dalla, dalla rivoluzione d'ottobre però la partita eh, nella vita politica è enorme perché tutto il mondo liberale si sta spostando a destra e la differenza del 19 eh, la ritroviamo proprio nel fatto in questa co, modificazione completa della dal, classe dirigente tant'è vero che le, le elezioni del 21 danno al blocco nazionale una una maggioranza con 11 deputati in dubbia e il punto di riferimento è, è Salandra, Salandra che proprio nel 21 a Bari nel Teatro dei Truzzetti svolge un discorso sull'ordine e sull'autorità ma anche sulla violenza che ci fa capire che il un è in atto. E dice Salandra nel corso della campagna elettorale del 21 una lunga esperienza insegna che i governi fianchi e paurosi annegano nel sangue peggio ancora, se la società non sentendosi abbastanza garantita e sicura nelle sue basi fondamentali sia per irresistibile istinto di conservazione indotta a provvedere a sé medesima Organizzando le sue difese indipendentemente dalla volontà dello Stato. Questo fenomeno di provvidenziale anarchia si dileguerà automaticamente quando l'autorità legittima compia senza abusi ma senza debolezze il dovere suo, okay, vedete, e lo spostamento, ecco che è una classe dirigente liberale vuol dire che in Puglia ha riflessi enormi soprattutto in provincia di Foggia dove il blocco nazionale riesce a consolidare le sue posizioni ad esempio a Bari questa operazione del blocco nazionale incontra due ostacoli che sono due figure due figure anche di giovani combattenti e noi Giuseppe Di Bagno e l'altro Peppino Di Vittorio, che tendono a diciamo, operazioni ecco, completamente diverse. Il discorso ha fatto bene il Federico Imperato a richiamare Di Vittorio perché adesso le due posizioni, quella di Di Bagno e quella di Vittorio, si saltano nel corso della campagna elettorale perché sono presenti nella stessa lista. Di Vittorio viene accusato all'interno dall'Unione Sindacale Italiana dei bordiglisti di aver ceduto diciamo, alle posizioni eh, riformiste, ma anche Di Magno diciamo, subisce gli stessi attacchi all'interno del, del, del suo partito. Ed è importante anche considerare il risultato. Entrambi, soprattutto in Terra Liberia, ottengono moltissimi consensi. Ad esempio di Vittorio però, ecco qui il tema della violenza, a Cegnola, dove gli elettori sono 3.300, il blocco nazionale prende più di 3.000 voti nonostante la polarizzazione di classe e mentre il partito socialista di, ecco, di Vittorio prende meno di 100 voti che cosa è avvenuto? Ecco, la violenza cioè fisicamente dire, lo scontro di, di classe dire, vede dire settori dello Stato nel corso delle elezioni spostarsi c'è la donna in questa situazione sì. e c'è il fenomeno ma non solo di Caladon, Donna è il braccio armato, però è Salandra, sì, per il sì, grande sì, punto sì. Di, di, di riferimento di coagulo di tutta la, i grandi proprietari terrieri ecco, di, di quest'area. E il discorso sulla di violenza quello andrebbe ripreso ed è un discorso, diciamo, estremamente interessante, ma non va trascurato. Ecco, la capacità della borghesia agraria di ricompattarsi intorno a queste vecchie posizioni. E pensate che laddove elementi della, del mondo liberale e del democratico cioè mantengono le proprie, le proprie posizioni, come nel Salento, e ad esempio Grassi è uno dei pochi liberal democratici che non aderisce al blocco nazionale. È importante aprire questa parentesi perché Grassi sarà, diciamo, poi nel secondo dopoguerra il ministro della giustizia, quello che firma la Costituzione italiana, il grande giurista, però tutti gli altri, ad esempio Codacci, eh, codacci Pisanetti, i tamborino, eccetera, che, che erano italiani, diciamo, ancora, diciamo, nel nel 19 su posizione libera e democratica, passano tutti al topo nazionale. E quindi diremmo che la partita eh, si è giocata eh, nel 21 con le elezioni, eh, e, e subito dopo le elezioni, l'assassinio di Di diciamo, rappresenta un punto di riferimento diciamo, di tutta questa situazione perché c'è da chiedersi come mai, ecco nonostante uno scelto generale ogni domani la morte di Bagno che riesce riesce bene però eh, riesce bene nella terra nelle altre non riesce bene e non c'è un'attenzione nazionale dire, rispetto a quello che il primo deputato ha assassinato in pubblica piazza e naturalmente su, su, sulla vicenda dell'assassino di Divagno Ancora oggi eh, la ricerca non ha completato il suo lavoro. Eh, le interpretazioni, eh, chiamiamola di classe, c'è cioè che Divagno viene assassinato perché ad esempio il difensore dei contadini, eh, dei braccianti, dei poveri di Giorgio del Covenant nel 1920 dove c'è stato l'incidio, un incidio eh, proletario. Questo non regge perché eh, gli agrari hanno potuto ricorrere a quelli che erano gli strumenti del periodo eh, giolittiano, insomma, qualche sicario, fuori di Divani di Bani viene fatto fuori invece da giovani studenti. E quindi, evidentemente, nelle scuole, da tempo, dal periodo della, della guerra, il nazionalismo ha fatto enormi progressi. E un nazionalismo, voglio dire, che non solo in guerra fondaria che eh, si attesta sulla posizione della violenza, vedere, no? eh, ma noi abbiamo oggi gli strumenti per aprire gli archivi scolastici, anche quelli del liceo di Conversano gioca un ruolo di formazione addirittura in tutto il territorio. Il liceo, liceo di Conversano è, è un punto di riferimento della formazione della classe dirigente del, del sud-est parese e qui cercare di capire la, perché la violenza rappresenta uno dei grandi punti di riferimento di una propaganda nazionalista che senza soluzione di continuità dal, dal 14-15, voglio dire, eh, si, si sviluppa poi in tutto il periodo successivo e le grandi manifestazioni, le grandi guerre, a Bari vedono diciamo, il movimento degli studenti in prima linea, addirittura ci sono le relazioni dei, pre, dei prefetti che denunciano questa situazione, il 14 degli studenti rappresenta un elemento di sovversione. Questo riferimento serve perché se eh, volete sotto il profilo metodologico capire questa situazione, nel attivo di stato di Bari ci sono diciamo, le relazioni. Le relazioni che ti possono far capire gli aspetti di carattere generale, ma si possono anche avviare studi in loco voglio dire, per cercare di capire che sono a Gio del Colle, eh, nel liceo classico di Gio del Colle, ancora sono licei comunali o a Conversà o a Parigi, nel liceo civile: la formazione diciamo, su quali elementi, quali sono gli elementi ideologico culturali. Non bisogna dimenticare che in questo periodo c'è ci cioè un ministro come il Benedetto Croce, ecco, nella fase giolitiana, ma subito dopo, credo, troviamo Gentile per dire, no? a caratterizzare diciamo, questa, questa situazione. Ecco, ma chiudendo questa parentesi... Eh, però ecco il discorso sulla cioè elezione 1921 è un discorso estremamente interessante, anche qui voi potete utilizzare gli archivi comunali, ovvero, per cercare di capire eh, chi fo c'era cioè, il soffraggio universale nascile, chi fossero gli elettori e in che misura partecipano al voto. Anche eh, no? eh, qui la geografia politica, ma anche tentativo di capire quale. Vogliamo gli esponenti alla classe dirigente pubblica in questo periodo, perché, no? Se, eh, qual è la loro composizione sociale dei disegni? Ci sono degli studi, quelli della Polarizzi sono quelli più particolari già, e eh, eh, ritengo che eh, sia un classico, è uno studio della Polarizzi che diversi anni fa ha cercato di eh, chiarire questi aspetti. Se passiamo dal 1921 al 22 eh, la Colarizzi elenca una serie di violenze inaudite in tutta, in tutta la regione, dove gli assalti alle leghe, alle camere del lavoro, gli assalti alle leghe rosse ma anche a quelle bianche, ad esempio in terra d'Otland le leghe bianche sono oggetto di una violenza interminabile in, in cui parroci vengono. Eh, rischiano di essere fatti fuori in pubblica piazza quindi non, non è solo eh, Divagno a rischiare certo, cioè, eh, voi pensate che il Divagno eh, il tentativo di assassinare di Divagno avviene nel, tre mesi fino dell'elezione del 21 non riesce perché si riesce a, a rifugiarsi in, in casa però questo è il, il livello dello scontro Diciamo, è altissimo e tutto questo avviene sotto gli occhi della diciamo, forza di tutta che nel 21 assiste passivamente, nel 22 invece dà una grossa mano e, e la, la vicenda del, del, dello sciopero generale a Bari del 1 agosto del 1922 è, è emblematica perché il tentativo, ecco, vi leggo... Passo estremamente chiaro di Simona Colarizzi Dice: La battaglia per la conquista di Bari dura tre giorni e non costituisce per i fascisti una pagina di gloria. La resistenza del proletariato barese è compatta, nonostante le vittime entrino in suicida. Le barricate innalzate nella città vecchia impediscono ai fascisti di penetrare all'interno e le squadre si devono accontentare di dare all'assalto, l'assalto solo alla sede del sindacato ferroviere che era nel quartiere eh, situato nella città nuova dice riuscendo a espugnarlo nonostante la difesa a streno dei gruppi dei legionari e dei repubblicani anche questo è un aspetto, quindi la, la organizza del, del lavoro a me non mi sta funzionando perché eh, eh, di Vittorio eh, al sostegno di Piero del Fino Pesce, ha il sostegno anche, se volete utilizzare una fronte, il settimanale di Piero <coughs> del Fino Pesce, ecco, eh, è, è un punto di riferimento fondamentale per ricostruire anche il processo di mani, è il settimanale che più si impegna nella fase del processo in atto, nel 22 processo in atto, ecco, del... del dell'assassina di Bagno e anche qui si ha la possibilità di capire quello che fosse il ruolo del secondo magistratore, che non è assolutamente poi un ruolo eh, secondario. E dice ancora eh, la colarizzi: eh, il sindacato ferroviario era situato nella città nuova ecco, eh, i fascisti riescono ad espugnarlo nonostante la difesa strana dei gruppi di legionari e dei repubblicani grazie soprattutto agli arresti di massa de degli esponenti sindacali e del capo dei legionari eh, delle, eh, da parte delle guardie legge, anche qui, non è che è una città nuova, non... L'alleanza del lavoro non funziona, funziona, però nella città B. non c'è poi l'elemento popolare. Questo si sì, ha ragione, eh, ma sì, però l'elemento eh, popolare nella città. B, che poi ha dato luogo eh, a diverse ecco, ricostruzioni anche di grande interesse. Dovete pensare che eh, non solo di Vittorio, è una delle figure più popolari del mondo del lavoro, di Cari soprattutto del sindacato dei marittimi, ma anche delle tabacchine. Pensate che eh, nelle elezioni del, del 21, eh, nel, in quello che è il numero della fabbrica diciamo, più importante, nel cuore del città, nel cuore della città, il quartiere di Tertale, il successo di, di, di Vittorio è enorme nella sua popolarità. E, e estrema perché nell'esilio della Svizzera credo che si è parlato di addirittura si porta perdere diciamo, elementi di formazione che, che lo collocano diciamo, che, eh, che gli consentono di capire fino in fondo diciamo, le grandi questioni del, non solo dello sviluppo urbano ma anche le, le questioni dei processi di, di industrializzazione della della città. Ecco. Pensate che nella, nella camera del lavoro viveva la famiglia di Vittorio e, e ci sono le testimonianze, anche queste estremamente significative, della figlia Baldina. Baldina di Vittorio e, e, uh, ha seguito poi tutte le vicende uh, familiari, paterne dell'esilio del trasferimento uh, di, di Vittorio nelle capitali europee, a, a Parigi, a Berlino, uh, a Mosca, e, ed è stato protagonista di tutta uh, l'opposizione al fascismo uh, negli anni più difficili, nel 1937, 1938, 1939, da ragazzina. Eh, un, una delle fonti più importanti che potete consultare anche abbiamo nel nostro istituto eh, è la voce degli italiani eh, l'unico quotidiano del più importante del, del, del, del, del, del quotidiano dell'opposizione fuori d'Italia fondato da Vittorio nel 1937 nel corso della guerra di Spagna e Baldina è il segretario di redazione eh, perché ho fatto riferimento a Baldina non solo perché Baldina e Fratello partecipano alla resistenza europea fu uh, all'inizio della guerra internato in un campo di concentramento insieme alle donne eh, che si opponevano al regime di, di, le donne insiliate in Francia insieme a dei tre, in, in uno dei più famosi campi di concentramento francesi ma Baldini è stata eh, nel dopoguerra una delle fondatrici dell'Unione delle donne italiane eh, ed è stata deputata del Collegio di Bari sulle donne del padre ed è addirittura a Bari ecco, nel 1921 chissà perché questa memoria, questa ricostruzione, come le, le abbiamo per così dire trascurate una delle testimoni dell'assalto dell'alleanza del lavoro e dell'assalto alla Camera del lavoro italiana. Lei diceva che era bambina scorazzato sui carri dalla Camera del lavoro durante l'assalto, però nei giorni del, del, dell'aggressione della città vecchia dei fascisti nacque il fratello Vindice. Quindi, ecco, e, e di, di, di Vittorio fu... Un po', fu, fu totelato dalla, da, dalla gente di Bari Vecchia. E, e C'è stata tutta una memoria che noi non abbiamo recuperato cioè di questi eventi E' un evento che rappresenta una nasola della città, pur all'interno di un quadro estremamente negativo, però uno del, dei punti di riferimento di un'identità che si è con nel tempo di solita. Dovete pensare che la città terza, nel momento in cui vengono ripristinate le libertà, parteciperanno alla resistenza nel 1943, con le stesse caratteristiche diciamo, della difesa della città nel 1944, perché i tedeschi, a Dari, saranno costretti per l'intervento un poco diciamo, del Garibaldi, il 9 settembre del 1943 ad abbandonare l'operazione di distruzione del porto di Galli. Saranno ragazzini e donne della città vecchia a mobilità, secondo il 1922 per impedire la distruzione di una delle più importanti infrastrutture ecco, della, della città. Ci sono tanti altri elementi che possono essere richiamati ecco, eh, se... Diciamo, accanto a un quadro di carattere generale vogliamo capire quelli che rappresentano poi alcune identità o di carattere periferico il dato più rilevante è che non solo nel 1921 la città vecchia si pronunciò a favore diciamo, del, del, di una visione eh, democratica avanzata dando molti voti a, a contemporaneamente a Divagno e a Divittorio, ma nelle prime elezioni del 1996, che ha ragione come solo una la città vecchia votò in maniera massiccia per la Repubblica, eh, per il eh, quartiere Murattiano, e gli altri quartieri e eh, un comportamento elettorale completamente diverso. Questo per spiegare non solo l'identità, che ci riporta sulle questioni della memoria e oggi ecco, la memoria la... voi pensate che il fascismo eh, demolì la città vecchia demolì la città vecchia a metà degli anni 30 perché eh, eh, quella non fu ecco, la difesa di Benevento fu una pagina di storia estremamente negativa per il fascismo italiano e quindi si tentò di cancellare la memoria sono in anni recenti, eh, sì, sì, eh, eh, laddove c'è la camera del lavoro di c'è eh, una scuola materna e eh, alle spalle della vecchia e c'è solo una barca eh, che ricorda ecco, queste, queste vicende. E, eh, naturalmente la, il ferimento dell'alleanza dell del lavoro su scala nazionale è eh, determinò eh, un'intensificazione della violenza in quelle che erano rimaste dalla, siamo nell'estate del eh, 1922, vi erano ancora alcune roccaforte in Puglia, eh, eh, potremmo definire dell'alleanza di classe, però questa, questa volta ad Andria, che era la capitale dei montagne di e a il popolo questa, ovviamente questa rotatoria sono presa da Stato dai fascisti voglio dire, con un sostegno un anime, della, che unanime di quelle che erano le istituzioni dello Stato insomma. e qui ecco, si chiude questa, eh, questa, questa situazione che però ecco, possiamo dire che nel delitto di Vanni ecco, ritrovo possiamo ritrovare tutti gli elementi eh, costitutivi nel venito di bagno anche nei, nei gravi errori nelle grandi divisioni che caratterizzava la sinistra in quel periodo eh, ma non solo la sinistra eh, politica ma anche tutto il mondo del lavoro, il mondo sindacale ecco le divisioni tra, che di Vittoria era riuscito a far superare tra CGL, Unione Sindacale Italiana ferrovieri, ecco la grande personalità di Vittorio. Vittorio ecco, su, voleva dare addirittura un altro nome all'alleanza del eh, lavoro, la, la voleva chiamare unitaria, alleanza unitaria, e pensate che Vittorio sarà fedele a questa impostazione negli anni di, ancora più difficili, negli anni dell'esilio a Parigi e soprattutto nel immediato dopo guerra, nel secondo dopo guerra riprende diciamo, questa, questa mh, battaglia. Eh, L'aspetto negativo è che invece la memoria di bagno si perde com completamente e con una gra gra gravissima disattenzione della, della ricerca anche stemografica eh, su quello che eh, questo st storico, questo bravissimo storico ha fatto molto bene adesso imperato a fornirvi questa fotocopia. Questo storico che definisce con questo gigante buono, diciamo, assassinato in pubblica piazza, diciamo, sotto gli occhi di tutti, e che addirittura non ha avuto neppure giustizia nel secondo dopoguerra, quando si è di fatto il processo. Perché gli assassini di Lagno, con una sentenza incredibile, diciamo, della della Cassazione, addirittura evidente che eh, l'assassino era stato un assassino per caso, era stato sparato qualche colpo di pistola, ecco, cioè, cioè, senza alcuna intenzionalità e furono poi fuori delle, delle, delle varie amnistie del tempo. C'è solo un errore, peccato, cioè gli assassini di Iran non arrivavano in macchina ma arrivavano con i camessi, c'è cioè un bel documentario che potete utilizzare e anche un documentario estremamente significativo se lo volete proporre agli studenti che pone l'accento proprio sulla violenza. Grazie. Il documentario, la Fondazione di Bagno ce ehm, ehm, l'ha ehm, documentario che dovrebbe essere stato messo sul sito, quel che è di riferimento per tutto, non so, però, il corso, esatto, il quale dovrebbe darmi qualcosa. Anche quel documentario, oltre all'altro materiale. Per quanto riguarda i riferimenti bibliografici sono semplicissimi, potete provarli nella storia del fascismo della terza di Simona Colarizzi, ce ne sono state fare edizioni, c'è anche un'edizione economica, la potete trovare in tutte le biblioteche e ci sono due capitoli semplicissimi che le potete utilizzare facilmente, io non ho avuto il tempo di fare le perché era... anche per quanto riguarda i la storia che sta facendo i permessi per i sogli nella biblioteca, oltre a questi contributi filmati, ci sono anche una serie di contributi, di testi scritti, scansionati, tra cui c'è anche questi, questi capitoli a cui sta facendo riferimento. ecco l'altro testo che ho citato, lezioni sul fascismo, tra le lezioni sul fascismo è un testo della Feltrinenti, dire della metà degli anni 60 anche queste edizioni Placini ci sono state moltissime edizioni c'è un contributo di FOA che vi può spiegare questi aspetti e c'è anche un altro contributo di recuperati sulla scuola questo lo potete trovare anche ecco, per quanto riguarda la funzione che ha avuto la scuola in quegli anni recuperati e il punto di riferimento Sotto il profilo storiografico più utile, potete trovare anche nella storia delle inaugurie diciamo, un profilo generale della situazione della scuola in questo periodo. Ovviamente, per fonti, per, sulla questione delle fonti, invece, è che gli atti scolastici rappresentano un punto di riferimento pressoché diciamo, inesplorato in parte anche di archivi comunali, dire, se volete andare a verificare, con gli archivi, nel caso di Conversano anche gli archivi ecclesiastici. L'archivio è a monopoli, non a Conversano, la a potete verificare questi aspetti. Ecco, ecco, ovviamente l'archivio di Stato di Bari e le relazioni prefettizie dire, sono significative in questo periodo. Si cercano informazioni online sul divano non ci sono mai nomi di assassini non ho nomi di assassini non compaiono online facciamo ricerca un certo i nomi di assassini sono perché eh, sin dal processo del, del 22 c'è cioè un elenco di nomi i nomi sono noti Cassano, Russo, cioè sono nomi ricorrenti so, Cassano è più noto perché è uno dei figli diciamo, in uno dei proprio di Gio del Colle che però viveva, eh, per frequentare i di Conversano, diciamo, avevano eh, casa a Conversano, ma addirittura frequentavano la spiaggia di Coxe. Tanto è vero che, ecco, l'assassinio maturava nel contesto, diciamo, di questa, tra studenti, liceari e studenti universitari che si ritrovavano a no? Cox e dalle relazioni diciamo di polizia sono stati recuperati questi elementi però il dato di fondo che a differenza quanto dal febbraio, dove ritroviamo i seguaci di Caradonna diciamo i professionisti della violenza vuol dire che fanno pensare ai vecchi nazionali nell'assassino nel settembre del 1900 21 i protagonisti della quadra di bagno sono in gran parte studenti meno e studenti universitari. Allora l'ipotesi è che ecco, la, la propaganda eh, nazionalista ha, ha, ha avuto non solo i suoi effetti, ma questo innesto tra nazionalismo e fascismo, nazionalismo guarda fondale del fascismo, è uno degli elementi su cui è possibile aprire anche una discussione, aprire anche un dibattito che diceva la sentenza di Cassazione dell'Ubrica ha dalla volontarietà, la sentenza di Cassazione, poi conferma le seguiti materiali di Tattoo. Sì, ci sono gli atti processori che potete trovare in fondazione in cui si è tentato di ricostruire questa vicenda ricorrendo anche a una perizia medico-legale su quella che era la tese di fondo della, della Cassazione. No? Gli avvocati difensori di Cassano, eccetera, che erano plurimilionari e sono le voci interessanti anche questa situazione. Nel momento il processo di Bagno arriva, il rifacimento del processo di Bagno, il secondo dopoguerra, avviene tra il 47 e il 48, all'inizio della guerra fredda, in un clima diciamo, che fa ancora una volta, vuol dire, ricompone quelle che erano le vecchie posizioni di classe, c'è cioè uno schieramento di penalisti a favore diciamo, dei responsabili del, dell'omicidio di Divagno che era letteralmente incredibile, mentre la difesa della famiglia di Divagno in Cena riflette diciamo, addirittura quella che era la situazione del primo dopoguerra, al di là dell'avvocato Tamburrino. tutto di, di Paparia che è, è, è, è l'avvocato difensore della, di tutto il mondo contadino e operario anche negli anni del fascismo ecco nel 48 di, di nuovo si, si riproduce questa polarizzazione e la Cassazione è influenzata diciamo da, da, da una restaurazione giuridica se possiamo utilizzare un termine voglio dire che è gravissima dire, perché avviene con la Costituzione italiana con, con l'età eh, repubblicana e il verdetto della Cassazione ancora una volta eh, conferma il ruolo della magistratura che senza soluzione di continuità tra il eh, primo dopoguerra, gli anni del, del fascismo e nel secondo dopoguerra eh, eh, manifesta, diciamo, compie delle, delle operazioni addirittura di sovvertimento giuridico rispetto a quelle che erano le diciamo del, del diritto penale in, in età liberale, in età giorentiana, quella di cancellare addirittura l'imputazione di, cioè di, di eh, omicidio volontario, di omicidio pretere intenzionale e un'operazione un, un incredibile. Noi eh, abbiamo affidato a, a un perito medico legale ecco, per cercare di capire se aveva fondamento o no il pronunciamento della foto della Cassazione, non aveva alcun fondamento per un semplice motivo, perché chi aveva sparato, aveva sparato con l'intenzione di uccidere, perché i, i, i colpi, dire, erano tutti in zone vitali, ecco, di questo gigante, dire, per cui è vero, buongiorno, la Cassazione invece non so addirittura, si sostiene alla testa davanti alla. alla ai giudici eh, della Cassazione e che eh, si era sparato dall'alto verso il basso, il periodo medico legale che noi abbiamo, su cui abbiamo presentato tutta la documentazione, che ha fatto una grande lezione agli studenti eh, del, del corso di medicina legale, eh, ha dimostrato che eh, secondo la testa della Cassazione un Cido doveva avere un'altezza di 2,30-2,40 m, m per poter sparare dall'alto verso il basso. Capite l'assurdità di una sentenza che fu violentemente criticata da, da, da Salvini sul ponte? Dice: I giudici ancora una volta in età repubblicana assumono diciamo, un comportamento indegno diciamo, di, una, di una repubblica, di una democrazia. Però questo non ha niente a che vedere con le questioni della verza della popolazione. Beh, ti ringrazio il professor per questa lezione in qualche modo eh, è riuscito a concludere in maniera più decrece questo ciclo di incontro per quanto riguarda le tavole rotonde. Eh, voglio ricordare soltanto che tutto il materiale a cui è stato fatto riferimento si può trovare sul sito della Fondazione di Bagno, al secondo indirizzo, fondazione .it slash formazione ecco, se posso aggiungere qualche cosa anche del nostro istituto che è stato fondato da, dal figlio di Giuseppe Milagno ed è stato fondato da Tommaso Fiore non solo potete trovare tutti gli elementi diciamo di carattere eh, diciamo tutti i libri di relazione i libri che li abbiamo citato cioè noi abbiamo una sezione che la sezione Movimento Operale Contadino in Puglia. Abbiamo anche noi diciamo, la, i dischi del, del processo di Vagna, la pubblicazione del processo di Vagna e abbiamo anche per quanto riguarda il, il secondo dopoguerra un fondo archivistico di grande rilevanza che è il fondo di solidarietà democratica, cioè del gruppo di penalisti paresi, eh, il, il fondo di solidarietà democratico lo, lo abbiamo eh, recuperato grazie al ruolo ecco, di eh, Francesco Mucciaccia che è, il, è stato uno, uno dei fondatori, uno dei protagonisti, insieme a tanti altri penalisti, tra questi Ben 51, Pataria, soprattutto Mario Assennato. Noi abbiamo sistemato proprio recentemente Ecco, gli scritti di Mario Assennato su questo periodo che rappresentano una novità perché stavo lavorando sulle origini del movimento operaio e contadino in Puglia e anche uno scritto che non si riusciva più a trovare su, su Vittorio e quindi che volesse approfondire diciamo, questo periodo storico anche con elementi diciamo, di, di, di archivio con elementi nuovi, anche il nostro istituto è a disposizione, noi cercheremo di mettere libertà di a disposizione di tutti, ma molti di questi elementi sono stati anche scannerizzati per agevolare poi il compito della, della consultazione. ci sono altri interventi, riferimenti o. Chiuderei da di finire in quarantena più di Grazie. <laughs> <laughs>